Una soddisfazione per Cagnano, una soddisfazione per la Pegaso, un modo in più per conoscere Cagnano, per far conoscere le bellezze di Cagnano e anche, e anche i, prodotti, i prodotti tipici. C'era il riferimento prima al, al Caciocavallo, un prodotto di, di Cagnano, un modo in più, un modo in più per come dire, far conoscere, per divulgare Cagnano. Le cedo subito la, la parola. Grazie, buongiorno a tutti, buona domenica delle palme a tutti quanti. E parlare sarebbe anche di più rispetto a quello che poi è la giornata. I fatti sono quelli che contano. Abbiamo, ho parlato con tante persone, tante persone che per la prima volta sono venute qui oggi dove dopo il Covid questo è il ritorno. sì, sì. sì. È il ritorno presidente della Pegaso, grazie alla Pegaso, grazie a tutti gli associati della Pegaso perché avete organizzato una bellissima manifestazione una giornata splendida dove i ragazzi all'inizio sono stati bellissimi, hanno partecipato hanno fatto delle, delle gare, le mamme, i genitori quindi e il contesto è, è stato unico e spettacolare conoscenza del territorio io ho ascoltato, ho sentito persone che la prima volta hanno visto, hanno guardato Cagnano hanno visto il territorio, hanno visto anche i nostri prodotti, prodotti tipici e ritorneranno e porteranno sicuramente qualcun altro quindi complimenti alla Pegaso complimenti a tutte le associazioni che hanno supportato la Fratras, la Proloco, la Protezione Civile, Comando dei Vigili, tutti, tutti quanti quelli che coloro hanno reso oggi possibile questa, questa bellissima e importante manifestazione. Ma complimenti a tutti gli atleti complimenti perché siete stati, siete dei grandi, siete bravissimi la cosa più bella che ho visto è, è il ritorno al sociale di riconoscere, il ricordare perché è vero che è una giornata di sport che è importante ma è il stare insieme riconoscersi eh, ricordare quelli che sono stati i tempi quindi anche quello è importante e l'ho sentito, l'ho sentito proprio tra le parole di tutti questa cosa che nello sport è molto molto molto bella quindi una giornata che è importante sarà sempre importante grazie alla Pegaso noi ci siamo sempre la nostra amministrazione con tre componenti ha partecipato voglio salutarli a Giovanni Iannone, a Giancarlo Mosca e Antonio Di Maggio sono stati bravissimi anche loro come il primo che è arrivato adesso lo premieremo sì, sicuramente. sicuramente ma grazie a tutti voi che siete qua col vostro calore con la vostra presenza e di nuovo buona giornata a tutti